eccoci qua probabilmente siamo in diretta eh, datemi magari un ritorno in questo senso se siamo in diretta oppure no eh, penso di sì iniziamo con questa serata dedicata alla luna e per farlo nel modo giusto cerchiamo di dedicare un po' di tempo alla descrizione di ciò che andiamo a vedere e eh, in particolare di, di, di quelli che sono i dettagli più importanti della luna di questa sera. Come vi dicevo stasera la luna da osservare è particolarmente interessante perché ci consente di, eh, di vedere molte cose bellissime e quindi l'idea che vorrei proporvi un po di, di, di cose perché eh, diciamo ci sono molte cose da vedere quindi le vediamo insieme e cerchiamo di vederle eh, più dettagliatamente possibile il sing non è perfetto ma cercheremo di dare un senso alla serata di vedere le cose nel migliore dei modi. E questo ci è consentito dal telescopio che come vedete ci fa vedere l'attuale suolo lunare molto molto da vicino, quindi stiamo parlando di una situazione davvero molto molto molto molto molto bella. E possiamo notare tante cose, quindi possiamo vedere tantissime tantissime cose. Adesso andiamo a cercarci un po' di, di oggetti da osservare e cercheremo di capire un po' eh, come, eh, come è strutturata la superficie della Luna. Eh, vabbè, eh, tanto per incominciare cerchiamo un po' di osservare cose interessanti. e quindi cerchiamo di eh, sinteticamente eh, osservare quello che ci piace. Io non so se nel frattempo qualcuno è arrivato. non so se riuscite a vedere quello che vede la la mia camera e mi auguro di sì perché è veramente molto bello adesso ve lo faccio vedere ecco qui abbiamo spero di non aver perso eccola qua qui abbiamo un pezzo di luna e ci sono molte cose da dire sulla luna in questo momento in realtà diciamo è già illuminata per una buona parte qualche giorno fa avrei voluto Uh, avrei voluto fare una diretta e proporre una luna decisamente più affascinante perché avremmo avuto a disposizione uh, la sera del primo quarto di luna che è la più spettacolare di tutto il ciclo lunare i raggi del sole in quel momento illuminano la catena delle alpi uh, i monti del caucaso che andremo a vedere e anche degli appennini quest'ultima catena tra l'altro ha una forma arcuata si sviluppa per quasi 1950 chilometri adesso andiamo a vedere se troviamo gli appennini eccole qua in pratica quello che vedete qua sono la catena montuosa degli appennini questa zona qui sono i monti del caucaso le alpi e gli appennini sono montagne molto alte queste sono montagne alte anche 4000 metri quindi stiamo parlando di montagne molto molto alte E qui abbiamo il cratere Plato, questo che vedete è il cratere Plato, dedicato a Platone, detto Circo di Platone, un cratere molto, molto ampio, è meraviglioso, ebbene qui eh, ci sono le Alpi, queste sono le Alpi e qui in mezzo c'è una, questa, vedete questa riga, questa è la Valle Alpina, ok. è una zona, ve la faccio vedere così, è una specie di grande canyon largo circa 10 km e lungo diverse decine di chilometri che attraversa perpendicolare tutte le Alpi. Il cratere Plato è uno dei più fotografati in assoluto ed è veramente bellissimo. E la catena montuosa di cui abbiamo parlato, eh, che si trova un po' più in alto, è una catena montuosa che eh, diciamo si sviluppa per quasi mille chilometri quindi molto lunga tenete conto che eh, qui eh, la luna eh, diciamo con questo tipo di strumento offre una bellissima vista di sé e, però eh, chiaramente dobbiamo anche fare i conti con le proporzioni quindi il cratere che vedete davanti a voi è un cratere di quasi 100 km, quindi ci cioè stiamo parlando di un oggetto molto grande, di diametro. Abbiamo poi oggetti molto, molto, molto belli da vedere, li andremo a vedere un po' tutti, ed è adiacente a questo mare, questo si chiama Mare Imbrium, ed è appunto una zona del terreno lunare che è una sorta di piccola depressione, se vogliamo una specie di grande deserto, eh, e eh, come vedete la, la, la faccia della luna è costituita quella che vediamo noi è costituita da molte eh, strutture morfologiche diverse adesso ne stiamo vedendo una ma poi ne vedremo delle altre e eh, come vi dicevo la catena delle Alpi dei Monti del Caucaso degli Appennini eh, sono catene montuose molto affascinanti il primo quarto di luna eh, è l'ideale per osservarle perché per lo studio dei rilievi abbiamo la possibilità di vedere tutte le ombre del, del, diciamo di questi rilievi sul, sul suolo lunare ben proiettate in orizzontale. E chiaramente è un po' come guardare un albero, no? quando al mattino e alla sera lo guardiamo esposto al sole vediamo la sua ombra proiettata molto lunga, se lo guardiamo a mezzogiorno certamente la sua ombra è molto più corta. Ecco qui un po' la situazione è la stessa, noi dobbiamo osservare cercando di guardare la luna nei momenti in cui ci offre la massima opportunità di eh, apprezzarne i rilievi e questo accade quando è attraversata dai raggi del sole per traverso, quindi trasversali, non perpendicolari alla superficie, quando invece la luna è piena, è piatta, perciò eh, offre meno dettagli all'osservazione, anche se ha il suo fascino. Ma certamente per l'osservazione con degli strumenti è meno idoneo mh, fare osservazione della luna piena. Quindi stiamo osservando la luna in una fase che è un po' ben oltre eh, il primo quarto. Eh, cercheremo di vedere un po' qualcosina delle cose che vi ho detto. Eh, certamente adesso la vediamo anche un po' rovesciata perché l'ottica, eh, il treno ottico rovescia un po'. Eh, diciamo la vista quindi no, no, non riusciamo a, ad accorgerci esattamente di com'è rispetto alla realtà nel senso che ribalta di 90 gradi verticalmente eh, quello che stiamo vedendo quindi quello che stiamo vedendo in realtà è il nord della luna e non il sud anche se lo vediamo verso il basso ma è una questione di treno ottico ecco proviamo a spostarci piano piano tanto vi faccio notare questo guardate guardate eh, il ribollire dell'immagine vedete che ha questa questa offre questa strana ehm, questa strana sensazione come se fosse mm, eh, come se ribollisse l'immagine ecco questo questo effetto adesso la portiamo un po più in qua così ve la faccio vedere meglio questo effetto è dovuto al fatto che eh, c'è una perturbazione i, i, in alta atmosfera c'è una turbolenza atmosferica che viene amplificata molto dal, dall'ottica, quindi l'ottica raccoglie tutta la luce proveniente dalla Luna, ma certamente poi eh, ne eh, amplifica anche quelli che sono un po' i, i, i problemi: no? cioè se c'è tanta perturbazione, se c'è tanta turbolenza, chiaramente eh, diciamo il sì, quello che si chiama seeing, cioè come si osservano gli oggetti celesti con le attrezzature può essere migliore o peggiore in quanto la, la, la turbolenza dell'atmosfera certamente produce un effetto di questo genere più o meno marcato a seconda di dove ci troviamo noi siamo in pieno cielo cittadino quindi però guardate che meraviglia questi crateri questa catena montuosa bellissima e questi crateri che sono eh, un po al bordo superiore questo sarebbe il nord adesso poi ci sposteremo verso il sud come vi ripeto è ribaltata l'immagine esclusivamente per il motivo che, mh, diciamo, eh, lo, il treno ottico ribalta di 90 gradi l'immagine, solo per quello. Proviamo a spostarci e andiamo a cercare invece un po' di altri oggetti interessanti che eh, costituiscono, eh, ecco per esempio qui c'è un bellissimo cratere e eh, Guardate che meraviglia, questi sono crateri, per darvi un'idea delle proporzioni e delle dimensioni, eh, questi sono crateri che hanno magari un diametro di eh, 100 km e eh, una profondità di 2 o 3 km. Quindi, sono crateri estremamente grandi e quindi diciamo osservare questi crateri eh, così da vicino fa un certo effetto effettivamente e in particolare fa effetto eh, riuscire appunto a, ad apprezzarne i dettagli di questi crateri, di questi crateri. Eh, sono dettagli che lasciano impressionati perché ci rendiamo conto di quanto, di quanto effettivamente mh, sia, eh, sia impressionante dal punto di vista degli impatti il terreno lunare che è afflitto da milioni, miliardi di anni da impatti di oggetti celesti che arrivano dal cielo profondo, quindi si tratta di meteoriti di, eh, più o meno grandi, quindi eh, che lasciano delle tracce incredibili per esempio questo cratere lascia eh, diciamo all'impatto ha lasciato davvero eh, un eh, un segno profondo credo che sia Copernico questo, questo cratere dedicato appunto al grande scienziato eh, e, e vedete come ci, ci siano delle tracce radiali eh, di impatto questo è il materiale che naturalmente con l'impatto ha rotolato a lungo sulla superficie lunare per centinaia di, decine e decine e centinaia di chilometri. Ecco, immaginatevi la forza degli impatti su, questi, su questo suolo e la caratteristica del suolo lunare è che è piena, è davvero piena la luna di questi crateri da impatto. Guardiamo qua più verso il sud vi voglio far vedere questo cratere che è molto famoso e molto fotografato e, e credo che sia eh, molto molto bello ve lo faccio vedere bene questo si chiama questo cratere qua che vedete è una meraviglia questo cratere si chiama Clavius è un cratere di circa 100 km di diametro eh, forse, forse un po' meno se non ricordo male è, dunque, no è più grande, è 230 km di diametro, quindi è molto grande. Vedete che al suo interno ha questa bellissima serie di crateri a forma di, eh, di spirale, del tutto casuali. Ecco, pensate che questo cratere si trova su eh, una zona molto craterizzata del sud del lunare, ed è uno dei crateri più fotografati, più, più osservati più visti, molto bello e eh, devo dire che anche a un primo sguardo effettivamente eh, diciamo lascia, lascia veramente stupefatti guardate che meraviglia sembra un grande anello con una piccola pietra preziosa qua e poi quattro altri cinque altri eh, crateri a forma di di spirale bellissimi ecco tenete conto che questo è eh, proprio nella zona un po' a sud no e possiamo provare a spostarci un po' più eh, giù vediamo se riusciamo a vedere eh, in particolare volevo farvi vedere ecco un mare Queste zone scure vengono chiamate oceani o mari, sono zone che la luna diciamo, possiede sostanzialmente da sempre e perché? perché sono frutto di impatti molto antichi, antichissimi, la luna ha miliardi di anni e, e poi e, a seguito di questi c'è stato un movimento magmatico di lava fuoriuscita dagli strati della crosta superficiale della luna, degli strati anche più profondi, e infatti il suolo lunare in alcune zone presenta delle formazioni riconducibili sicuramente a uno scorrimento di lava. Ecco, queste zone più scure sono eh, sicuramente riconducibili a fenomeni di questo genere. La, diciamo, la regolite è la sabbia della Luna, la terra della Luna, si chiama regolite ed è un insieme di diversi minerali che costituiscono appunto tutta la superficie lunare ed è la, la Luna è un, il nostro satellite e ci fa vedere sempre la stessa faccia, lo sappiamo. Tanto è vero che, eh, come dire... Ehm, noi non siamo in grado diciamo guardando la luna alzando gli occhi al cielo di capire se esistono se esistono eh, come dire zone della luna eh, che non abbiamo mai visto attraverso gli occhi noi riusciamo a vedere soltanto Uh, soltanto una faccia e come mai questo è molto semplice perché nell'arco uh, della giornata uh, e, e poi dei giorni a seguire quindi per tutto l'arco del mese per tutti i cittadini del mondo la luna offre sempre la stessa faccia perché ruota di moto sincrono rispetto alla rotazione terrestre questo significa che sostanzialmente ruota Ehm, alla stessa velocità della, della, della terra sostanzialmente quindi moto sincrono significa che ciascun cittadino della terra guardando verso la luna in qualsiasi momento vede sempre sostanzialmente la stessa faccia e questo lo puoi ottenere se tu prendi due arance e le fai ruotare in moto sincrono uno con l'altro ti rendi conto che qualsiasi ehm, qualsiasi ehm, Fissata un'arancia come la terra e l'altra come la luna, potete, potete fare il giochetto di vedere che effettivamente qualsiasi persona che sta sull'adesivo applicato alla, alla, alla buccia dell'arancia, ebbene quella potrebbe essere una persona che osserva la luna ebbene qualsiasi persona durante il giorno vedrebbe, durante la notte insomma, quando, quando la luna è visibile vedrebbe ne vedrebbe sempre la stessa faccia. Noi sappiamo che la luna è visibile anche di giorno. Eh? soltanto che poi la luce del sole quando è molto alta eh, la copre quindi no, non la si vede sempre però se voi guardate soprattutto in certe fasi eh, la luna al mattino o anche al tardo pomeriggio eh, alla sera c'è e eh, c'è come stasera stasera molto presto è sorta nel pomeriggio e eh, tramonterà tra qualche ora quindi è visibile nel pomeriggio anche la luna però è peculiare questo fatto di moto sincrono, quindi la luna si muove sempre di moto sincrono. Proviamo ad andare a vedere un po' altri crateri, eh, qui siamo sul buio, andiamo a vedere un po' di luce, ci muoviamo un po' per vedere per esempio un po' di questa zona lunare, che vediamo un po' se riesco a farvela inquadrare bene non è semplice perché ecco qua Vediamo una scorsa un pochino più lenta, magari riusciamo a muoverci un po' meglio sul lento. Vediamo un po' qua. Andiamo a cercarci un cratere, qualcosa di interessante da osservare. Ecco, la, la, la parte di superficie lunare illuminata, ecco qui abbiamo un altro cratere bellissimo. È caratterizzato da un grande, nel primo quarto da un grande oceano che si chiama Procellarum, il più grande mare lunare, cioè, pensate che ha un'estensione di oltre un milione e mezzo di chilometri, quindi quadrati, quindi è veramente un oggetto molto molto molto molto molto grande. E, e, e posso dirvi che queste queste situazioni: mh, diciamo, eh, di poter osservare la Luna, eh, approfittando della luce del sole, della posizione relativa del sole e quindi approfittando della, della proiezione delle ombre, del, della struttura morfologica del terreno della luna, è una situazione che eh, si presenta non molte volte durante il mese, quindi bisogna approfittare poi delle occasioni eh, che, di cui si dispone. Guardate che meraviglia questo cratere, da impatto. Vedete, molti crateri hanno, hanno una, una formazione centrale, come questo, per esempio. E eh, Pensate che sono tutte formazioni, non sono delle piccole montagnole, sono montagne, cioè sono capaci di essere alte mille metri, quindi sono oggetti molto, molto grandi. Quindi non stiamo parlando di oggetti piccolissimi, stiamo parlando di oggetti molto, molto grandi. E sono, come dicevo, appunto, eh, oggetti che... Mh, sono riconducibili a impatti da, da, da forme tipo asteroidi, piccole comete o quant'altro, anzi forse cometari non so se ce ne sono mai stati, ma certamente, certamente le, le, gli asteroidi sì, gli asteroidi hanno impattato sulla Luna, guardiamo un po' questa zona craterizzata, andiamo un po' più su, Questiamo, ci stiamo spostando verso il sud lunare, Ecco qui siamo verso il sud, guardate che meraviglia questa struttura, provo a portarvi un po', provo a portarvi, ecco, un po in questa zona qua e eh, farvi vedere un po' questa zona, vedete com'è strutturata? Molto craterizzato il sud lunare ci sono davvero delle, delle formazioni importanti e eh, vabbè, tanto per dirvi un po' di, di, di cose adesso. Se, se riusciamo a trovare i crateri, ve li faccio vedere perché gli ingrandimenti sono davvero tanti in questo strumento, quindi eh, è difficile veramente riuscire a inquadrare. Eh, ciò che vogliamo perché come vedete la, siamo veramente molto molto vicini guardate che, che bellezza questi questi crateri abbiamo clavius qua ne abbiamo già parlato adesso volevo farvi vedere un altro cratere meraviglioso che è famoso che eh, si chiama schiller lo andiamo a cercare ed è un cratere particolarissimo è molto fotografato è un cratere il cui eh, impatto probabilmente è, stato, è avvenuto mh, di traverso, diciamo tangente, e infatti non ha la forma tipica di questi crateri, cioè tonda con la, la goccia eh, al centro, ma viceversa è una forma eh, diciamo in questo momento abbastanza... cioè siamo sicuri che è riconducibile ad un impatto trasversale vediamo se lo, lo troviamo qui abbiamo Tico, il cratere più grande con formazioni che si vedono anche da, da, dalla terra ad occhio nudo eh, vediamo se riesco a portare dove voglio non è semplice perché abbiamo tutto invertito quindi eh, qui c'è il cratere plato bellissimo con la valle alpina ecco questa torniamo un attimo qua solo un attimo poi vi farò vedere anche Schiller ecco questa è la valle alpina guardate che meraviglia questo è il cratere plato mare Imbrium adesso proviamo a spostarci un po' per andare a cercare Schiller un cratere bellissimo che sta da queste parti Vediamo un po' se riusciamo a inquadrarlo, ecco, forse è questo qui, sì, forse è questo qui. Lo inquadriamo ma è in ombra ancora, allora, torniamo qua allora, torniamo su questo che è bellissimo, guardate che bello che è questo cratere. Questo cratere è, diciamo, credo che sia il, il Copernico, non vorrei sbagliare, credo che sia il cratere Copernico, che è 96 km di diametro con una luminosa raggiera, vedete che ha proprio questa raggiera molto luminosa un picco centrale, i bastioni, a est di questo si può osservare il cratere di Keplero, a nord est troviamo Aristarco, il cratere situato che è sull'altipiano di Aristarco, quindi è un, è un altopiano. Aristarco è il cratere che possiede l'albedo più alta, l'albedo non è altro che la misura della riflessione della luce solare, cioè quando un oggetto riflette la luce solare, quella grandezza che noi misuriamo la chiamiamo albedo. Ed è appunto una grandezza che specifica quanto è eh, capace questo oggetto di riflettere la luce solare. Guardate che meraviglia questo cratere, come abbiamo detto questi crateri sono davvero grandi, basti pensare che eh, sono dell'ordine delle decine se non centinaia di chilometri e in particolare hanno la caratteristica di essere anche molto profondi perché comunque sono frutto di un impatto che è avvenuto moltissimi eh, milioni di anni fa e l'oggetto che ha generato l'impatto ha scavato una profonda ferita nella, nel suolo lunare creando questa grande depressione a forma di cono che poi forma di, di cerchio diciamo terrazzato ed è un po la situazione che più di ogni altra si viene a creare sulla superficie della luna è molto molto frequente andiamo a vedere un po altre cose per esempio, interessantissime sono le zone in prossimità dei mari. Vedete qua ci sono, abbiamo detto, i mari, sono centinaia di chilometri di, di, eh, di diametro. Nel, nel famoso mare della tranquillità, come ben sapete, tutti lo sanno ormai, è la prima missione umana sulla Luna con Apollo. E la missione Apollo, che nel 67, se non ricordo male, Apollo 11, atterrarono i primi astronauti, ed era il mare della tranquillità, mare tranquillitatis. In questo mare, il mare tranquillità, ci sono delle, delle diciamo, lievi ondulazioni, che sono resti di crateri piccoli ma ben definiti, e sono crateri più giovani rispetto alla vita del del satellite. La separazione tra i mari, tra il mare della tranquillità e quindi il mare della serenità è diciamo, dovuta, cioè la si può individuare attraverso un particolare cratere che si chiama Plinio, il quale cratere ha quattro rime ben distinte, le rime sono dei solchi molto profondi, sulla superficie della Luna e, e sono molto famose e molto fotografate. E a sud ci sono due bacini circolari, a sud del, del Mare della Tranquillità: uno è il Mare Feconditatis e l'altro il Mare Nectari. A destra di, di quest'ultimo si trovano i tre crateri Theophilus di circa 100 km di diametro. Cirillus di 90 km e Catarina di 95 adesso vediamo se riusciamo a individuarli eh, devo cercare di individuarli facendo un po' di attenzione perché purtroppo non è semplicissimo muoversi con tutti i comandi al contrario vediamo se riesco a trovare qualcosa di molto interessante. Ecco qua abbiamo il cratere di prima Guardate che è bellissimo! Qui abbiamo una zona che è quella delle Alpi come dicevo in particolare appunto il cratere Plato un meraviglioso cratere che È dedicato proprio al grande filosofo Platone. Guardate che meraviglia che è questo cratere la valle alpina dicevo chilometri di eh, questa fenditura qui nella roccia, nella, in mezzo alle Alpi, è larga 10 km e, ed è una, una fenditura molto importante, è molto, molto conosciuta ed è anche molto fotografata. Questo cratere è anche molto fotografato, si chiama come dicevo Plato, ed è un cratere molto molto molto, molto conosciuto. Andiamo a vedere adesso un'altra meravigliosa un'altra meravigliosa zona della luna se ci riusciamo proviamo a spostare il telescopio ecco, qui abbiamo gli appennini ecco guardiamo questa formazione bellissima portiamo ancora un po' più in giù ecco cerchiamo di eh tenere il telescopio fermo qui se ci riusciamo. Ecco, questa struttura sono appunto gli appennini che poi proseguono con eh, i monti del Caucaso e anche la catena delle Alpi. Sono montagne alte 4 km, quindi stiamo parlando di eh, un oggetto, una serie di eh, oggetti lunari morfologicamente molto importanti e, eh, è una forma arcuata, una catena montuosa che si sviluppa per circa 950 km in maniera sostanzialmente ininterrotta. Sul versante meridionale della catena degrada dolcemente verso il mare Vaporum e il Sinus Medi. Invece il versante ovest, che è più scosceso, si affaccia sul mare Imbrium, che dicevamo, è quello che abbiamo visto eh, avere poi adiacente anche il, il cratere Plato, bellissimo. La catena termina a sud col cratere Ratostene e a nord invece col promontorio di Fresnel, dove il mare Imbrium entra in contatto col mare Serenitatis. Se uno doppia il, il, il promontorio di Fresnel si trova nel mare Serenitatis che, che ha un'estensione di circa 350 mila km2, quindi è più vasto dell'Italia e della Svizzera messa insieme. Al suo centro spicca il cratere Bessel, di circa 20 km di diametro, e profondo, comunque quasi 1600 metri. Oltre ad esso si possono osservare poi i crateri secondari, cioè c'è cioè il cratere eh, Posidonius, Desilini, eccetera, ma sono secondari, diciamo. Invece la sponda sud eh, del mare Selenitatis è delimitata dai monti Hemus, la cui vette, le cui vette raggiungono anche i 3000 metri. Verso nord invece abbiamo i monti del Caucaso che svettano oltre 5 km, penso, quindi molto molto alti. E, beh, que questa è una formazione morfologicamente molto interessante, proviamo a spostarci ancora, proviamo a vedere cosa ci offre eh, questo pezzo di Luna, scusate. Mi muovo con cautela perché, ripeto, questo è il cratere che abbiamo detto. Proviamo a vedere un po' in questa zona. Ecco, qui c'è un cratere Gassendi, peccato che è in ombra, eh, ma è bellissimo. Vediamo se riesco a farvelo vedere, ma eh, temo di no perché è in ombra. Eh no, purtroppo non riesco a farvi vedere Gassendi. Andiamo più in su, andiamo verso sud, questo è il sud della, della luna, vi dicevo, la questione è legata alle ottiche, quindi noi stiamo salendo ma in realtà guardiamo verso il basso della luna perché il treno ottico mi inverte di eh, 90 gradi appunto quello che stiamo osservando, quindi il motivo è solo questo. Andiamo a vedere un po' questa zona molto craterizzata, molto bella, dove spicca, come vi dicevo, spicca, vi dicevo, proprio il cratere eh, Clavius, che è uno dei più fotografati, guardatelo, questo qua, facciamo uno zoom su Clavius guardate che meraviglia Ecco. qui avete lo zoom su Clavius è un cratere che conta un certo numero di craterini al suo interno tenete conto che Clavius eh, cratere da impatto anche lui eh, con successivi impatti poi è un cratere tra i più eh, belli e fotografati eh, diciamo nella, nella luna visibile adesso in questo momento ed è un oggetto davvero molto molto eh, molto bello qual è la peculiarità di questo cratere guardiamo insieme vedete la meraviglia di questo cratere sta nel fatto che eh, in pratica è un oggetto, guardate che bello, è un oggetto che contiene degli altri, degli altri crateri in forma eh, semicircolare, diciamo, hanno una forma che richiama molto una meravigliosa eh, spirale, okay? E sono i crateri da impatto del tutto casuale, guardate che bellezza che sono. E Clavius è un cratere che dicevo è largo 230 km, quindi di diametro questo cratere è 230 km, quindi è il terzo in ordine di grandezza tra quelli che si possono vedere nell'emisfero eh, a noi eh, rivolto verso la Terra. E si trova proprio su questi altopiani irregolari del sud, dove c'è appunto anche il, il cratere Tico, che è quello che eh, diciamo è possibile vedere anche da Terra. Il cratere Tico, per intenderci, è quello che ha la raggiera così vasta che è distribuita in quasi un terzo della, della, del suolo lunare, eh, deve essere stato evidentemente un impatto enorme, devastante. Il cratere Tico è quel cratere che si vede anche con un semplice binocolo, con una macchina fotografica, con una focale corta, in qualsiasi modo. Lo si vede anche ad occhio nudo in certo senso, perché si riconosce benissimo una, una, una irregolarità sulla luna che eh, diciamo, a raggiera poi eh, diffonde questi raggi molto luminosi su una superficie importante della luna vedo che c'è qualcuno che è venuto a trovarmi, sono contento vi, vi saluto ciao Fausta, ciao Jordan ciao Walter, ciao Alessandra ciao Greg io volevo proporvi anche un altro pezzettino di luna, la andiamo a vedere, andiamo un po ancora più a sud, ci stiamo spostando a sud, vi ripeto, stiamo guardando il sud della luna, una rag la ragione per cui lo vediamo così, vi ripeto, è solo perché l'ottica mi, in, mi eh, rovescia di 90 gradi ciò che vediamo, ma solo per questo. Proviamo a spostarci e proviamo ad andare verso zone nuove vediamo se riusciamo a no così perdiamo proprio il nostro satellite poverino andiamo un po' più a sud andiamo a vedere tico ecco quello che vedete qua proviamo anche a diminuire un po' la la gamma Quello che vediamo qua è un po', vediamo un po' di provare a diminuire un po', ecco, forse così è un po' meglio, ecco, questo è Tico, ok? Il cratere è davvero molto molto esteso. Andiamo a vedere un po' più in giù. Qui ci sono i mari, dobbiamo tornare ad aumentare un po' la gamma dinamica di ciò che vediamo, se no qui non riusciamo poi a, ad apprezzare le cose, senza esagerare. Proviamo a spostarci ancora, anzi direi di spostarci verso il bordo dove c'è il terminatore, cos'è il terminatore? Il terminatore è quella zona della luna, ecco qui adesso si vede Schiller, il cratere Schiller, possiamo fermare il telescopio qua più o meno, vediamo se riusciamo, ok, ecco vedete questo cratere, questo cratere è il cratere Schiller da impatto, guardate che meraviglia, Ve lo faccio vedere ingrandito, ecco vedete questa specie di grande impronta di piede in realtà è un cratere enorme il cui impatto probabilmente fu trasversale quindi di traverso e questa è la ragione per cui presenta appunto questa caratteristica. Mi pare che sia questo Schiller, non riesco a vedere se, se è lui, ma mi pare che sia lui, eh, probabilmente sì, forse, forse c'è anche... ho visto Franco un attimo, non so se c'è ancora Franco, no non c'è più, mi spiace guardiamo ancora un po' più giù andiamo a cercarci ancora a te qua che meraviglia qui siamo verso il nord ora piano piano scendiamo andiamo a vedere sempre di più questo questa zona nord della luna ripeto stiamo osservando il nord della luna l'unica ragione per cui andiamo verso il basso è dovuta al fatto che ecco guardate che bella questa zona qua ai confini con il mare imbrium è dovuta al fatto che eh, Che questa zona che eh, la luna noi la stiamo osservando ribaltata di 90 gradi quindi ciò che è in alto in realtà dovrebbe stare in basso e viceversa però in questo momento stiamo osservando il cratere plato che è questo vedete questo qui lo indico col puntatore non so se riuscite a vederlo e questo cratere scuro nero questo circolo nero bellissimo viene chiamato anche il teatro di platone è un cratere molto grande e non è enorme ma è molto grande e insieme a questo le catene montuose adiacenti al bacino imbrium e poi non dimentichiamo che questi mari sono enormi quindi quello che stiamo vedendo i mari come questo per esempio guardate questo mare questo mare mare imbrium è enorme mare imbrium credo che sia esteso per centinaia di chilometri e eh, diciamo è un, eh, un mare molto molto importante Oltretutto è anche uno dei più ricercati dagli astrofotografi proprio perché c'è questa meravigliosa catena montuosa accanto al cratere Plato che è quello che state vedendo e ci sono poi delle strutture morfologiche interessantissime vicino alla vallata alpina che è questa qui che eh, vi posso provare a selezionare. Vediamo se ci riesco. Ecco, quella che inquadriamo è la Valle Alpina. Vedete questo tratto qua? È un canyon di largo circa 10 km e lungo decine di chilometri che spezza in due appunto la, le Alpi. Queste sono la catena montuosa delle Alpi. Immersa, immerso nelle quali c'è il cratere Plato. Guardate che bello questo bacino, bellissimo, promontorio, e, e devo dire che effettivamente è molto suggestivo. Guardate come l'immagine ribolle, vedete? Questo effetto eh, è dovuto alla turbolenza atmosferica, cioè il telescopio inquadra la fonte luminosa, i fotoni arrivano al telescopio e però quello che succede è che effettivamente il telescopio amplifica anche le turbolenze quindi il problema diventa grosso quando si tratta di vedere oggetti come questo molto amplificati, molto da vicino perché le turbolenze atmosferiche vengono amplificate appunto dall'ottica dall che non prende solo il buono ma prende anche appunto prende anche appunto i difetti che arrivano dall'atmosfera quindi la temperatura, l'aria calda va verso l'alto, quella bassa scende verso il basso quella fredda va verso il basso e quindi queste turbolenze producono questo effetto sulla visibilità del suolo lunare che è un effetto piuttosto importante come potete notare la luna che si muove sembra che vibri, eh, non è un difetto del telescopio ma è l'atmosfera che qui diciamo a luce cittadina presenta queste, queste caratteristiche quindi una, una turbolenza piuttosto spiccata, temperature in quota, più alte che in basso c'è un movimento continuo di convezione dell'aria e quindi chiaramente eh, oltre a tutti i disturbi diciamo di carattere luminoso eh, qui in città chiaramente anche quello produce un effetto eh, disturbante sull'immagine, però l'immagine nel complesso è molto, è molto bella molto suggestiva proviamo a spostarci un pochino siamo sempre a nord della luna proviamo a spostarci un pochino più eh. volevo vedere se riesco a farvi vedere un pezzo di luna che non vi ho ancora fatto vedere sempre a nord in prossimità del terminatore vediamo che cosa riusciamo a fare magari ci spostiamo un pochino questa è la catena montuosa che vi dicevo catena delle alpi bellissima molto sviluppata in altezza pensate che queste montagne sono alte più del monte del monte del monte bianco quindi stiamo parlando di eh, di oggetti davvero davvero molto molto alti eh. questa catena montuosa si sviluppa per quasi mille chilometri ha una forma arcuata e qui in questa zona ci sono le alpi in qua, qua, qua ci sono le alpi e poi c'è il monte caucaso e gli appennini questi sono gli appennini e chiaramente gli appennini sono eh, forse un po più ben visibili perché si buttano dentro eh, a due mari dividono due mari e quindi chiaramente sono un pochino più eh, visibili, però diciamo che l'esito comunque è veramente molto molto bello. Proviamo ad andare a vedere un po' di luna in alto, guardate che bello sto cratere, questo credo che sia, vediamo se riusciamo a portarlo un po' più verso il basso. Ecco, questo cratere, eh, guardate che meraviglia, è eh, il Copernico, guardate il cratere che ha circa 100 km di diametro, eh, una laggiera molto luminosa, un picco centrale, bordi, bastioni, vedete il picco centrale è una montagna, eh? picco centrale molto alto, sarà mille millimetri anche di più, quindi stiamo parlando di un cratere davvero, davvero molto grande e... però guardate che meraviglia il dettaglio nonostante tutto c'è un po' di turbolenza quindi chiaramente non è possibile ottimizzare l'immagine però rende molto bene l'idea di di quanto è magnifico poter osservare così da vicino nel dettaglio la morfologia lunare e tutti gli aspetti morfologici del terreno che riguardano appunto l'aspetto geologico quindi come si è creata la crosta, come si è formata eh, come si sono generati tutti questi crateri eccetera che sappiamo sono tutti da impatto ma poi aveva miliardi di anni fa la, la crosta lunare aveva una sua vita, una sua vita geologica, era una crosta attiva, eh, c'erano dei vulcani, c'erano delle eruzioni, delle spaccature, e poi però tutto questo è terminato, adesso un satellite sostanzialmente possiamo definirlo morto, nel senso che dal punto di vista geologico non ha più interesse come lo, aveva miliardi di anni, come lo avrebbe avuto miliardi di anni fa se noi fossimo stati presenti, ma non eravamo presenti. Ecco, la Luna presenta tutti questi crateri per una ragione molto semplice, che non ha un'atmosfera e quindi non avendo un'atmosfera tutti gli oggetti piccoli o grandi di dimensioni non vengono filtrati al loro passaggio dall'atmosfera ma invece eh, impattano sul suolo lunare così come, come, come si presentano senza incontrare nessun tipo di, nessun tipo di eh, diciamo di attrito, di forma di attrito e o di contrasto. E questo rende la luna molto craterizzata, soprattutto nel sud. Ci spostiamo nel sud, eccolo qua, ve lo faccio vedere. Guardate che meraviglia. Questo è il sud della luna, guardate com'è craterizzato. Sono tutti crateri da impatto, tutti legati ad un'attività di impatto di asteroidi che nei miliardi di anni hanno devastato la superficie lunare con piccoli e grandi crateri. Guardate Clavius, il cratere Clavius, è questo qui al centro. Ve lo contorno con questa con questo riquadro lo guardiamo più da vicino. Questo cratere è un cratere davvero bello. 230, 235 km, 37 km, non mi ricordo più, 230 km, quasi 231 di diametro, e guardate i crateri interni che belli, sono disposti, hanno una disposizione che assomiglia molto a una, a una perfetta spirale, eccolo qua, Clavius. La meraviglia della, diciamo, della zona sud della Luna, che è quella che stiamo un po' inquadrando, è proprio questa, che è molto craterizzata, quindi molto suggestiva. Proviamo a spostarci un po' più a sud ancora, se ci riusciamo. Ecco qua. Qui siamo sui bordi, proviamo a costeggiare i bordi. e a vedere che succede qui c'è Tico, gigantesco cratere da impatto visibile anche da terra qui poi abbiamo una zona lunare che in questo momento come vi dicevo essendo totalmente illuminata è un po' meno interessante se vogliamo per ragioni legate al fatto che effettivamente il Sole, la luce del Sole impattando perpendicolarmente su questa zona della Luna, o comunque traversalmente ma non trasversalmente come qualche giorno fa, chiaramente non produce delle ombre così evidenti e il risultato è che abbiamo una certa piattezza d'insieme. I mari, i grandi mari, Questo qua, che voi vedete in alto, ecco, questo è il mare della tranquillità dove atterrarono poi i... gli astronauti dell'Apollo 11 nel 67, i primi uomini a mettere piede nella luna, misero piede proprio in, questo, in questa zona. Ci spostiamo, torniamo a vedere un attimo una zona interessante se ci riusciamo ecco guardiamo un po' questa zona guardate che meraviglia la zona complato mare Imbrium eh, e a nord, ancora più a nord, che poi è quella macchia scura che voi state guardando in questo momento, verso il basso, però eh, diciamo che c'è eh, il mare Frigoris, quindi siamo proprio nella zona più a nord. È un, eh, vabbè, il mare Serenitatis invece, verso il sud, è quello che è in comunicazione col Tranquillitatis, dove atterrarono i primi astronauti missione Apollo 11. All'interno di questo mare si osservano lievi ondulazioni, tra l'altro ci sono due o tre, tre crateri, anzi più di tre, però sicuramente tre vicini alla zona di allunaggio che sono stati dedicati proprio a Collins eh, e, eh, e, gli altri, e gli altri uomini, Aldrin, eh, Buzz Oldrin, Collins e eh, il primo uomo sulla Luna. Quindi sicuramente eh, oltre alla fama che hanno portato a terra, eh, per sempre avranno in ricordo questi, questo, magnifico, questo magnifico regalo, no? questo aver eh, diciamo, ereditato anche il nome, il nome, attribuito anche il proprio nome ad un cratere. Questa è una cosa secondo me veramente bellissima, resterà per sempre, quindi immaginate la consapevolezza che hanno questi astronauti di aver dato una svolta forse eh, definitiva alla ricerca nello spazio, alla ricerca per lo spazio, all'attività umana extraterrestre e a tutto il resto. Ebbene loro sono stati i precursori, sono stati quelli che hanno avuto davvero una grande fortuna ma anche una grande audacia nel progetto Apollo che vi ricordo ha fatto anche dei morti purtroppo e però i risultati poi sono stati di riuscire a ottenere la gloria per sempre, la gloria eterna possiamo dirlo guardate che meraviglia questo cratere ci siamo fermati su questo cratere che è eh, il Uno dei crateri più belli, il Copernico. Guardate la struttura morfologica. Guardate la raggiera attorno al, al cratere. Questi baffi che ha intorno che sono dovuti all'espulsione della materia dovuta all'impatto, che ha rotolato per centinaia di chilometri. Guardate che. Questi sono crateri del diametro di centinaia di chilometri, adesso Copernico è quasi 100 km, 96, 96 km di diametro, quindi stiamo parlando di oggetti veramente molto grandi. Le montagne che vedete qui sotto sono eh, migliaia di metri, sono diversi chilometri di altezza, quindi non stiamo parlando di oggetti piccoli, non stiamo parlando di oggetti eh, insignificanti, stiamo parlando di oggetti veramente grandi. Questo Copernico è grande come la distanza da Genova alla Spezia, come diametro. Quindi stiamo parlando di oggetti davvero grandi. Qui siamo su una delle zone più suggestive, secondo me in assoluto, della Luna, che è la zona del, eh, del cratere Plato e del mare Imbrium, eh, attraverso il quale è possibile osservare davvero questa morfologia eh, molto molto ben delineata di, queste, di questo cratere, eh, bello tondo, piatto, eh, che eh, fa bella vista di sé in mezzo alle Alpi, Alpi che sono alte, come dicevo, sono al, sono rilievi di oltre mille metri, sono 3.000 metri, 4.000 metri, quindi stiamo parlando di Alpi. Eh, confrontabili con le nostre Alpi, montagne molto, molto alte. Tenete conto che gran parte dei crateri che vedete sono molto profondi, quindi eh, non Plato in particolare, ma molti altri che abbiamo visto prima, sono profondi anche mille metri, quindi sono giganteschi buchi, enormi buchi, che eh, attraversati, se fossimo in automobile potessimo attraversarli, ci metteremo molto ad attraversarli perché sono giganteschi, vi ripeto, il cratere Copernico che abbiamo visto prima ha un diametro di 96 km che vuol dire all'incirca da Genova alla Spezia, quindi stiamo parlando di distanze molto importanti, e guardate come cambia il SING, quindi come cambia la visibilità, come peggiora, come si deteriora a seconda della temperatura, della fascia eh, oraria che... Andiamo a cui andiamo incontro perché piano piano le temperature diminuiscono e agisce, la temperatura agisce anche sul telescopio che quindi va, in teoria andrebbe rimodulata il fuoco ma c'è anche il problema della turbolenza atmosferica ma tutto questo non ci impedisce di osservare con fascino alcuni degli oggetti più belli della luna alcuni degli oggetti più belli della Luna, tipo questi, questi crateri, guardate che meraviglia, Questa è la luna vista da Genova-Rivarolo, signori e signori, guardate che meraviglia. Bella, una gran bella soddisfazione riuscire a vederla così. Io vi ringrazio perché ringrazio coloro i quali sono venuti a trovarmi. E tra pochissimo, alle dieci e mezza, chiudo. Però sono felice perché qualcuno è venuto a salutarmi, è venuto a vedere che cosa combinavo e la cosa mi fa molto piacere. Vi lascio a queste immagini che sono meravigliose, suggestive e per certi aspetti anche hanno un loro fascino, cioè molto molto belli. Quindi abbiamo detto che la Luna è il nostro satellite, dista da noi circa 400.000 km, un po' meno, 384.000, 385.000 km, 400.000, a seconda della posizione relativa rispetto alla Terra. È un satellite sostanzialmente ormai morto dal punto di vista geologico, anche se nella sua evoluzione, nella sua fase di nascita e crescita ed evoluzione ha avuto delle fasi di tipo eh, decisamente diverso e in questo, in questo momento credo ormai da miliardi di anni si muove di modo sincrono rispetto alla terra quindi di fatto ci mostra sempre la stessa faccia tutti i cittadini del mondo guardando verso la luna vedono sempre la stessa faccia della luna perché muo si muove esattamente di modo sincrono rispetto alla terra e queste sincronie sono dovute alle interferenze mareali, quindi di tipo gravitazionale, tra Terra e Luna, e, e, e di conseguenza quello che si suppone è che prima o poi questa interazione tra Terra e Luna tenderà a fermare, a rallentare il movimento dei due astri, quindi sia del pianeta Terra che della Luna. E, ma questo avverrà quando noi ormai non ci saremo neanche più, nel frattempo sappiamo che il nostro satellite tende ad allontanarsi leggermente dalla Terra, quindi circa un metro all'anno, se non ricordo male, si allontana da noi circa un metro all'anno. E lo sappiamo perché nelle missioni Apollo l'uomo ha portato sul, sulla superficie della Luna una particolare strumentazione costituita sostanzialmente da un grande specchio di cui si hanno coordinate precisissime, e attraverso il quale siamo in grado di proiettare un laser, un fascio laser che raggiunge appunto la superficie della Luna e questo specchio e poi attenderne il ritorno e questo, questa tecnica di inviare un fascio di luce che deve anche tornare indietro ci permette di calcolare con esattezza pressoché assoluta, quindi una precisione molto elevata, quanto tempo impiega la luce ad arrivare là e tornare indietro e di conseguenza anche eh, la distanza del nostro satellite da noi, istante per istante, quindi quello che siamo stati capaci di fare da, dagli anni in cui la strumentazione è stata depositata e quindi è stato iniziato questo progetto di monitoraggio della distanza tra noi e la Luna, eh, sono state fatte diverse misurazioni e quello che si è capito è che più o meno si allontana di, eh, di circa un metro ogni anno, quello che ci aspettiamo quindi è che eh, all'incirca tra un miliardo di anni forse saremo privi del nostro, del nostro satellite, ma nel frattempo noi ci saremo estinti probabilmente, i tempi astronomici sono tempi che non sappiamo riportare nella realtà. Della nostra concezione di esseri umani, nel nostro quotidiano, non siamo capaci di portare le grandezze astronomiche ad una portata concepibile e quindi non siamo in grado di enumerarle, non siamo in grado di dare loro una misura, cioè siamo capaci, ma fondamentalmente il nostro conscio non ci riesce, non ci consente di, di percepirle. Guardate questo strato bellissimo, siamo in una zona a sud, in prossimità della linea del terminatore, che come vi dicevo è quella linea di ombra -lu, che separa l'ombra dalla luce e che costituisce diciamo, il, il punto di massima eh, amplificazione delle ombre cioè dove i raggi del sole sono incidenti più tangenzialmente possibile. E quindi è la zona, diciamo, in prossimità del terminatore dove le ombre sono più accentuate, quindi in qualche modo è possibile attraverso lo studio di, eh, di, questo, di questa situazione, di questa zona, è possibile appunto sfruttare la luce. Tangente per comprendere a fondo la morfologia del terreno e quindi dare una dimensione più strutturata alla morfologia del terreno capire come sono strutturati i crateri le rime abbiamo detto che le rime sono dei solchi scavati eh, spaccature nel terreno molto evidenti spesso sono dovute a, alla fuoriuscita di lava o addirittura scorrimento di lava nel lontano passato. Ricordiamoci appunto che la Luna qualche miliardo di anni fa era un oggetto vivo, oggi non è più così. Gli oggetti più eh, definiti e ben visibili sulla Luna sono i crateri, che ce n'è di tutti i tipi, poi ci sono dei crateri eh, più antichi, che sono semi-sommersi nei mari soprattutto si vedono benissimo dei crateri, formazioni circolari che però non hanno quasi più bordo, semi-sommersi appunto dalle successive attività eh, di, eh, da impatto e di diffusione appunto del materiale eh, piroplastico dovuto agli impatti eh, di meteoriti di grandi dimensioni sulla superficie lunare e quindi la regolite che si spande, si diffonde, guardate che meraviglia questo cratere e diciamo eh, lentamente copre tutto. Sulla Luna non c'è un'atmosfera, non, un non esiste quindi eh, la possibilità che un oggetto che arrivi dal cielo profondo si possa schiantare. Eh, contro una, una coltre di nubi, una spessa atmosfera di decine di chilometri e quindi possa sbriciolarsi per attrito incendiandosi, alzando tantissimo le temperature dovute alla velocità e all'angolo all di incidenza rispetto all'atmosfera. Eh, in altri pianeti questo avviene perché dispongono di un'atmosfera, non necessariamente come quella terrestre, ma c'è un'atmosfera, succede, ci ricordiamo qualche anno fa, ormai forse anche più di un decennio, non mi ricordo più quale anno fosse, la famosa showmaker Levi, la cometa che andò a schiantarsi sul pianeta Giove, che fu monitorata da tutti gli astronomi e da tutte le strumentazioni del mondo, fotografata in tutte le salse, e fu un evento spettacolare di enormi proporzioni, immaginatevi una cometa gigantesca che si schianta sulla superficie di Giove, aveva creato una, una striscia di eh, risultante, di rimbalzi, meravigliosa, bellissima, che è stata fotografata e che potete tranquillamente trovare andando a cercare su Google. Cercate Showmaker Levi, impatto su Giove, vi, vi verrà eh, proposto sicuramente un video fatto di tanti fotogrammi, una GIF animata, o un video, una serie di fotogrammi che riguardano proprio quell'evento. Ecco, la Luna, non avendo atmosfera, non può offrire una resistenza, ehm, una forma di attrito in qualche modo all'impatto degli oggetti che arrivano dal cielo profondo, quindi di qualsiasi sasso, di qualsiasi dimensione, anche grande, quindi qualsiasi meteorite, eh, impatta sulla Luna alla stessa velocità con cui eh, ci, gli si le si avvicina. Non ci sono non ci sono forme di attenuazione della velocità. E quindi chiaramente ancora oggi la Luna è soggetta ad impatti, così come del resto anche la Terra. Ogni tanto capita che qualche meteorite un po' più importante vada a incidere mh, eh, lo, strato, lo strato atmosferico più alto della nostra atmosfera, e poi addirittura arrivi a Terra ancora parzialmente intatto. Per fortuna meteoriti troppo grandi non ne sono mai mm, arrivati sul pianeta Terra, se non forse qualche milione di anni fa. La, la probabilità che arrivi un meteorite è molto grande, per molto grande si intende del diametro di oltre un chilometro, è, è molto bassa, ma non, non nulla, quindi non è che non esista questa possibilità, ma è, non è nulla. Per fortuna abbiamo Giove, il pianeta Giove, che nella cintura più esterna dei pianeti gassosi è sostanzialmente il primo, è il più grande per massa e per dimensioni ed ha una attrazione gravitazionale molto forte, quindi qualsiasi oggetto che gravitasse attorno alle nostre zone probabilmente verrebbe prima di tutto deviato gravitazionalmente da Giove, se non addirittura attratto e quindi mangiato dal, dal pianeta Giove, che ci fa un po' da scudo gravitazionale in questo senso. Proviamo a spostarci. Ecco, vedete la eh, bellissimo questo dettaglio su Schiller. Il cratere Schiller, abbiamo detto, è questo cratere, adesso ve lo faccio vedere meglio. Ecco, è questo qua. Vedete, guardate che bello, Schiller. È un cratere da impatto trasversale, vedete che ha una forma che sembra una zampata, una forma di una ciabatta, è un cratere molto lungo, grande, profondo, sembra essere stato scavato con una paletta, sembra come un gioco di un bambino sulla sabbia del mare, no? una specie di scavo fatto con una paletta, ebbene questo è un cratere molto grande, probabilmente dovuto a un impatto trasversale. Non non perpendicolare ma abbastanza tangente e questi sono i risultati andiamo verso il mare andiamo a vedere questi magnifici crateri guardate che bella questa zona spostiamo un po' per andare a cercare ancora plato nella sua meravigliosa maestosità e vi ricordo che è a nord eccolo qua guardate che bello questo è plato Mare Imbrium, questa macchia scura è il Mare Imbrium. Vi dicevo, i mari sono delle grandi, grandissime distese che hanno un'origine antichissima e probabilmente sono dovute all'impatto antico di oggetti molto grandi, un impatto catastrofico che ha deformato la crosta della Luna, tirandone fuori anche il magma che poi si è depositato sulla superficie. Questa è la ragione per cui sono anche più scuri queste zone. Guardate che bella questa zona. Qui siamo nel nord della, della Luna. Questa zona è molto interessante soprattutto per chi fa astrofotografia perché in genere è considerata una delle più interessanti dal punto di vista morfologico. Quello che vedete alla vostra destra in alto, molto tondo, scuro, è il cratere Plato, vi dicevo uno dei più famosi, uno dei più fotografati, uno dei più belli, dedicati a Platone, viene chiamato Circo Plato, ed è immerso in quella catena montuosa che sono appunto le Alpi. Poco più a, no, poco più a sud di Plato adesso proviamo a spostarci voglio vedere se riesco a inquadrarvela c'è la vallata alpina valle, Al valle alpina vediamo se riusciamo a inquadrarlo bene scusate ho difficoltà ma ce la facciamo eh. eccola qua eccola qui Guardate la vallata alpina, adesso fermo il telescopio, mi limito a, ad abbassare un po' il guadagno così vediamo meglio la morfologia del terreno anche se ormai la vallata alpina andava vista qualche tempo fa e proviamo a spostare il telescopio un pochino più giù. volevo farvi vedere appunto eccola qua Eccola qua, la Vallata Alpina. Questa qui sopra, sopra Plato, è la Valle Alpina. Prova a portarvi un po' più giù. Vabbè, ma anche così. Guardate che meraviglia, questa struttura morfologica, questo cratere visto così di taglio Ecco, in pratica il cratere è Aristotele ed Exolus sopra a nord attirano attenzione questi due grandi crateri anche perché Aristoteles ha un diametro di circa 100 km, è un anello montuoso che è profondo circa 3500 metri, quindi stiamo parlando di 3,5 km, un cratere molto profondo, degrada poi attraverso una serie di terrazze, invece il secondo che è Uxodus ha un diametro di circa 65 km ed è presente un picco centrale sempre qui sul mare frigoris diciamo c'è una diciamo viene chiamato così perché è associato al freddo no naturalmente nella luna fa sempre freddo quando non è illuminata dal sole quindi però ecco interessante è questa vista di plato con queste catene montuose bellissime in cui è immerso e interessante è anche osservare questi rilievi, questo cratere bellissimo, vi dicevo si chiama Plato, dedicato appunto a Platone, questo cratere circolare di, di colore scuro immerso nelle Alpi, Ebbene, la catena montuosa in cui si immerge sono le Alpi, poi più in su c'è il Monte Caucaso e più a sud gli Appennini. Andiamoli a vedere, vediamo se riusciamo a vederli. Eccoli qua. Eccoli qua. Vedete? Scusate, adesso cerco di riprendere il controllo del telescopio, purtroppo i comandi sono un po' sono rovesciati quindi non mi trovo a mio agio ogni tanto a muoverlo, Devo, faccio un po' fatica ma ce la facciamo. Guardate che meraviglia questa zona. Andiamo nella zona più a sud, più craterizzata, torniamo un attimo a vedere questi crateri meravigliosi. Questo è il cratere Clavius, come vi dicevo, uno dei crateri più belli della Luna, molto fotografato. Clavius è questo cratere centrale con questa formazione di crateri bellissimi a forma di spirale al suo interno. È un cratere che si trova nel sud della Luna. Noi siamo andati verso l'alto perché, come vi dicevo, le ottiche ribaltano di 90 gradi ciò che stiamo osservando realmente, ma Clavius è un cratere, pensate, ha un diametro di 230 km. È come andare da Genova a Livorno, più o meno, ora non, non saprei fare il calcolo preciso, ma immaginate quanto è grande questo cratere che state osservando, con tutti quei crateri all'interno, Clavius, si chiama Clavius il cratere, ora se vedete la turbolenza è più insistente, Questo vibrare dell'immagine è dovuto alla turbolenza atmosferica, come vi dicevo. Ciao Lisa, ho visto che ci sei anche tu, mi fa piacere, grazie. Ciao Antonella, ciao Alessandra, ciao Walter, ci spostiamo leggermente. guardate che bello questo cratere stiamo parlando stiamo parlando del cratere copernico che è un cratere immerso Tra il mare Imbrium e l'Oceano Procellarum. Il Copernico, vabbè, intanto l'Oceano Procellarum è il più grande mare lunare, ha un'estensione, dicevo, di circa un milione e mezzo di chilometri quadrati, quindi davvero grande, e si estende per oltre 2500 chilometri da nord verso sud, lungo il margine orientale del nostro satellite. All'interno appunto spicca Copernico, che è quello che stiamo inquadrando, che ha un diametro di 96 km. ha una luminosissima raggiera, un picco centrale, bordo e bastioni. A est poi si, si può osservare Keplero, a nord-est anche di questo si trova Aristarco. Sono tutti crateri molto importanti. Il cratere è situato sull'altipiano di Aristarco: quindi. Aristarco è il cratere che possiede l'albedo in assoluto più, più importante della Luna. Cos'è l'albedo? L'albedo è la misura di, di quanto riflette il, il suolo lunare, ma vale in realtà per qualsiasi altro oggetto celeste. Quando diciamo albedo di un pianeta, diciamo, sostanzialmente intendiamo dire quanta luce riflessa ci torna indietro. E il cratere Aristarco ha questa strana caratteristica di avere, non è questo che stiamo osservando, però ha questa strana caratteristica di avere un albedo molto molto elevato, il più elevato di tutti e questo ci consente di supporre che effettivamente eh, sia costituito da polveri finissime molto bianche e, e quindi appunto in questo caso in particolare regolite molto molto chiara a dispetto di invece quella che è diffusa nei mari e negli oceani, ripeto, aree vastissime, quelle scure che vedete sono aree vastissime. I craterini piccoli che state vedendo adesso, quei buchi piccolini, sono 10, 15, 20 chilometri di diametro. Cioè, non stiamo parlando di oggetti di 100 metri, stiamo parlando di decine di chilometri, quindi capite bene che nonostante l'ingrandimento di questo telescopio sia molto molto buono, ciò che stiamo vedendo lo stiamo vedendo grazie appunto a, a uno strumento messo fuori po nel poggiolo di casa, eh? ciao Elisa sono contento di vederti, che bello! Proviamo a spostarci, torniamo su la zona che a me è più cara, che è il nord, in prossimità di Plato. Guardate che meraviglia questa zona. Cerco sempre di portare, portare la vostra attenzione la bellezza di queste immagini. Certo, la turbolenza fa il suo gioco, però dobbiamo dire che le immagini sono molto affascinanti. Bene, io sto per concludere questa diretta. Eh, sono felice che siate venuti. Vi voglio ringraziare perché comunque avete dedicato un po' del vostro tempo a questo mio impegno e vi regalo ancora qualche immagine di questa zona che è meravigliosa, per quanto io possa eh, cercare di convincermi eh, di quante volte già l'ho vista, ogni volta io dico la verità, ogni volta io resto ammaliato da tanta bellezza, è bellissima. Grazie Elisa, alle 23 stacco quindi avete ancora qualche minuto se vi fa piacere farmi compagnia, eh, prima di questo sabato per alcuni di voi spero di riposo, per me sicuramente. Vi lascio le immagini. Ciao Lisa, grazie Lisa Biasetti, mi fa piacere che sei anche tu qua. spostiamo ancora una volta verso il sud guardate che bello questo, questo cratere Eh già eugenio non è, la, non è la versione non è la, la, la faccia oscura della luna perché quella non la potremo mai vedere però spero che abbiate apprezzato è la zona invece la fascia che siamo in grado di vedere per fortuna quel, quel 50% e poco più che siamo in grado di vedere della luna Però è bellissima, non so cosa ne pensiate voi, io la trovo bellissima. Ciao Alessandra, io spero che ti piaccia quello che stai vedendo. Come dice Alessandra, ti piace? Alessandra dovresti vederla all'oculare dello strumento perché qui c'è chi l'ha visto, la luna attraverso l'oculare dello strumento, per esempio Elisa e sa benissimo qual è l'effetto che dà, però sì è suggestiva, molto suggestiva. Guardate il cratere sulla sinistra, quello scuro, che sembra l'impronta di un piede. Ebbene, quel cratere... ...è un cratere da impatto trasversale, quindi in pratica a differenza della gran parte dei crateri da, da impatto che sulla Luna sono avvenuti sostanzialmente perpendicolarmente, questo è stato tangenziale alla superficie della Luna e il risultato è quello, quella specie di scavo che vedete, che è enorme. Immaginate che le croste di questo cratere sono altissime, cioè le, i bordi, i cosiddetti eh, bordi e bastioni di questo cratere sono dell'ordine delle migliaia di metri però immaginatevi che cosa doveva essere stato quell'impatto proviamo a allontanarci un po ci spostiamo andiamo a vedere il cratere gassendi se ci riusciamo L'ho individuato prima, proviamo ad aumentare anche un po' la luminosità, ecco qua, ecco in questo momento c'è il cratere Gassendi. Scusate, mi sono perso il telescopio. E direi che posso concludere qua la serata, anche perché ho appena inavvertitamente premuto il pulsante di parcheggio del telescopio, quindi il telescopio sta andando a parcheggiarsi, e quindi diciamo... In questo momento si sta spostando vedete questa è, la, eh, è una situazione che si può creare quando inavvertitamente diamo un comando allo strumento e quindi vi devo dire grazie siete stati cortesi a venire siete stati gentili, apprezzo i commenti se volete scrivere qualcosa se volete condividere il video ai vostri amici spero che riusciate a farlo perché è il mio primo esperimento di eh, esperienza eh, è il mio primo esperimento di esperienza in diretta sostanzialmente quindi eh, non so eh, se sono riuscito a darvi soddisfazione Eventualmente potete rivedervela alla live e rivedere un po' tutto quello che abbiamo detto, quello che, che si è visto assieme. E vi ringrazio ancora, interrompo qui la diretta e grazie per essere stati con me in questa serata a tema Luna. Grazie.